Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi voglio condividere con voi una ricetta che ha fatto letteralmente impazzire me e Jimmy si tratta del banana bread. Sono riuscita a farlo senza glutine, senza zuccheri aggiunti e credetemi è venuto buonissimo. Non avevo premeditato di fare un video a sé stante per il banana bread perché in realtà il video che adesso vedrete è parte di un video più grande della mia meal prep di domenica scorsa. Ma la ricetta è venuta talmente buona, nonostante le premesse, lo capirete che ho deciso di fare un video a parte, anche perché secondo me è molto simpatico e divertente, insomma io mi sono divertita, e farvelo avere in anticipo. Quindi per tutta la mia meal prep di quel giorno, stay tuned perché il video è in arrivo. Quindi nulla, adesso smetto di parlare perché andiamo alla sostanza. Vi lascio questo video, provate a rifare questa ricetta, taggatemi su Instagram, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. E Enjoy! La volontà di fare questa ricetta nasce dal fatto che ho in frigo due banane belle mature e ehm, volevo consumarle in modo alternativo rispetto al maggiore di pasta. Quindi banana bread. Non l'ho mai fatto e devo ammettere che non l'ho neanche mai assaggiato, ma deduco che sia una specie di... chiamarlo pane no, ma tipo pan di spagna che sa di banana. Luna, ma uffa, ma perché ogni volta che io accendo la fotocamera tu devi prendere altre iniziative e fare cose, e nulla, quindi adesso ci provo, solitamente ciò che faccio per eh, fare le mie ricette è quella di fare un po' di ricerca prima online, vedere la ricetta base, vedere poi tutte le rivisitazioni che sono state fatte nel corso degli anni e capire gli ingredienti che potrebbero entrare nella mia e poi man mano che la faccio adatto. Quindi abbiamo, ho tirato fuori tutti gli ingredienti, due banane, cichetta banana, cannella, tutte le ricette chiamano per due uova io però sto valutando se utilizzare un uovo un albume oppure un uovo lo yogurt, non utilizzare lo yogurt non lo so, comunque questa per la parte liquida e poi farina no, aspetta, ho cambiato, ho preso la farina di mandorle così anche da bilanciare l'apporto di carboidrati perché la farina di mandorle rispetto alla farina normale ne ha molti di meno, poi vaniglia io ho proprio la bacca quindi in qualche modo capiremo come estrarre l'essenza sale, idrolitina e quindi adesso ci proviamo raga ci si prova allora mettiamo tutto dietro o oh, anche poi lo faccio vedere ok questo sappiatelo è il mio libro di ricette dove ne ho scritte bene tre mi sto dilettando a scriverle chissà magari un giorno poi ve lo regalerò allora ciotola e fin qui tappusto banane cerchiamo di capire anche le quantità così proprio facciamo un lavoro certo Certosino, 200 grammi di banana e vado a schiacciare, la oh, madonna, okay. con una forchetta, più è matura più questo è facile. Le mie sono belle mature ma sono fredde da frigo, potevo riscaldarle in forno e quello è effettivamente un modo per far maturare la banana, sarebbe meglio forse. E dai, bananina workout un mi piace parlare sotto i video perché mh, quando la musica mi sento un po' limitata nella mia fantasia cioè in realtà prima io e Jimmy ci siamo messi a cantare perché abbiamo ascoltato Tiziano Ferro e piccola potresti andartene dalle mie mani cioè voi credete che io riesco a parlare soltanto se... Guarda guardo un'autocamera, mi riesco a parlare anche mentre schiaccio la banana mmm, è buona la banana schiacciata ok, quindi banana schiacciata ben bene in realtà anche se ci sono grumi fa piacere aggiungo le uova dovrei sbattere la parte prima è uguale quindi anzi facciamo così un uovo e finiamo l'albume qua Teniamolo di riserva quell'altro uovo e mm, mm, mm, al posto di yogurt cazzi e mazzi ci metto un 80 ml del mio latte di mandorla fatto in casa, questo io lo faccio, scusate, casino. Lo faccio io, è delizioso e ci sta perfettamente. Ingredienti liquidi, fatti. Mettiamo da parte. Passiamo a quelli secchi. Ciotola numero 2. Quindi farina di mandorle Abbiamo usato 200 g di banana, cioè li ho usati, voi mi fate solo compagnia in questo percorso. Utilizziamo 200 g di farina. E eh la no, Madonna, quant'è? No, precisi, ho detto. Okay. Bene, non ho registrato gli ultimi passaggi, ma <ride> sappiate che ho messo un pizzico di sale. Mm, buona sta vaniglia mm, poi ho messo la cannella tipo 2 kg non si vede l'ho già persa eh, vabbè. e adesso ho appena aperto la vaniglia che spettacolo mm. Mm, che buona e adesso cerco di capire come si fa perché non l'ho mai fatto allora io su eh, tipo bake off ho sempre visto tagliare per lungo uh, guarda lì quanta Raga. no spettacolo buonissimo amalgamata anche la vaniglia ho fatto. E ora adesso è giunto il momento tanto atteso di unire gli ingredienti liquidi con i solidi quindi aggiungo dell'acqua ok, ora che abbiamo questa consistenza bella densa aggiungo una bustina di idrolitina e la faccio reagire con l'acqua impasto pronto adesso mm, ci si potrebbe aggiungere tipo gocce di cioccolato eccetera ma io siccome è anche la prima volta che lo faccio lo tengo molto plain quindi non ci aggiungo niente vediamo un po' come viene ah, un trucco che ho imparato è quello di mettere la carta da forno spingerla giù poi tirarla fuori e si vedono i punti in cui la carta scende e qui si fa un taglio qua un taglio qua un di qua in teoria sì ma ora sta bello che giù sì, sì, sì, sì, brava Silvia Non me aspettavo Quindi, carta da forno messa Adesso si passa l'impasto Aspettate che così non ve lo godete Pronto ad essere in fornato. Speriamo L'ho messa in forno con il programma torte a mh, 150 gradi, ma in realtà ora è caldissimo, quindi speriamo bene. Ragazzi, primo tentativo al banana bread fatto a caso. Super riuscito. Buona. <ride> Ciao. Yeee! Yeah! Lo stiamo assaggiando con burro di uh, frutta secca. Mm. Ottimo commento. Lascia migliaia di interpretazioni. Mm. <ride>